Buonasera a tutti, ci troviamo al Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno, in occasione della diciassettesima edizione di Politicamente Scorretto, e il tema di quest'anno è eh, La Verità, Unica Ragione di Stato e siamo qui con Ottavia Piccolo. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Partirei subito eh, chiedendole che cosa rappresenti per lei il, eh, lo spettacolo che porta in scena stasera e eh, qual è il significato. Allora, Cosa Nostra Spiegata ai bambini è un testo di Stefano Massini e parla di una donna, una donna siciliana che si chiamava Elda Pucci, che è stata sindaco di Palermo nel 1983 per poco meno di un anno, e che era una persona retta e onesta e che non l'hanno fatta lavorare come è facile immaginare perché pensavano lei era della democrazia cristiana pensavano di averla messa lì e poterla manovrare e invece lei ha messo il dito in alcune situazioni poco, poco piacevoli e questo ha fatto sì che la sfiduciassero dopo meno di un anno perché raccontiamo questa storia? Perché perché è una storia emblematica, una donna, prima donna sindaco di Palermo, eh, che sembrava come dire, aprire un momento di eh, rinnovamento eh, nella politica italiana, eh, nella democrazia cristiana, nel caso, nel caso di Palermo. Ma comunque io, io che c'ero ed ero già grande purtroppo, me la ricordo benissimo, non sapevo poi più che cosa le fosse successo, ma mi ricordavo e eh, che mi, ave, mi aveva colpito molto questo. Fatto di una donna sindaco, perché stiamo parlando di 40 anni fa, insomma, quindi eh, faceva impressione adesso, ovviamente, per fortuna non fa più impressione. E, e perché sono storie che bisogna raccontare, perché, perché bisogna bisogna secondo me far diventare alcune storie un po' emblematiche di quello anche che ci sta succedendo intorno. Eh, questa è una di quelle. Eh, parliamo siamo, siamo più abituati adesso a parlare di donne messe in, in situazioni di, di potere, di, di, di, però... Comunque c'è stato e ci sarà ancora, e ho paura per molto tempo, una, una, un condizionamento. E, e poi perché a me mi piace raccontare storie, sono fatta così, e sono 62 anni che faccio questo mestiere e continuo a avere voglia di, di raccontare, di, di confrontarmi, di sfidare anche così. e Mi sembrava tra l'altro che politicamente scorretto fosse il luogo perfetto per farlo. Assolutamente e nel, nel 2010 lei è venuta un'altra volta politicamente sì. scorretto con un monologo su Anna Politowska. Eh, direi anche molto attuale, visti eh, i tempi, eh, eh, eh, e le, le chiederei a questo punto cosa significhi per un'attrice come lei schierarsi politicamente in questo senso e eh, fino a questo punto? <ride> Ma Dunque io credo che chi fa il mio mestiere bene o male fa politica, fa politica nel senso che comunque parla a, alla polis, alla cittadinanza e, e quindi mette, mette in comune eh, quello che fa e quello che pensa con gli altri. Ehm... Non, non, non penso che sia importante come dire, eh, schierarsi politicamente dal punto di vista dei partiti, non, non è quello, ognuno vota quello che gli pare, per fortuna, eh, però il teatro è sempre stato politico, ha sempre parlato di quello che succede agli esseri umani eh, rispetto a al potere rispetto alla divinità, rispetto alle, agli altri, rispetto all'amore rispetto ai sentimenti quindi di che cosa parliamo? Shakespeare quando scriveva eh, le sue tragedie o anche le sue commedie parlava di quello che gli succedeva intorno, la grandezza è che ancora ne, ancora ne parliamo e ancora lo andiamo a vedere e ci riguarda, ecco il teatro ha sempre fatto questo, ah, non è che ogni volta deve essere una tragedia, si può parlare pure di cose più leggere però, però io penso che, che il teatro sia questo, poi ormai sono 15 anni che io lavoro con, con Stefano Massini, lui scrive i testi, a me mi piacciono e io li faccio, eh, fino a che c'è lui che scrive anche perché io non so scrivere, magari sapessi scrivere, quindi fino a che c'è lui io li faccio e poi se lui smette vorrà dire che vado in pensione. Ultima domanda a questo punto, e, parlando di tematiche importanti come queste, le chiederei quale possa essere oggi il ruolo del teatro per ricordare certe storie, ricordare certi personaggi e non dimenticarli. Ma io credo, come dicevo prima, proprio che, il, che, che, che sia il teatro il, uno dei mezzi più efficaci um, o oh, anche un libro per carità anche un film però il teatro è più immediato e, e ci, ci può aiutare a, a entrare in certe situazioni senza bisogno di, di studiare quello che c'è stato prima ci, ci, ci trasmette una cosa in modo più immediato um, e, e penso che il teatro debba e possa fare questo facendo questo spettacolo ormai abbiamo fatto molte repliche e abbiamo visto che i pubblici più diversi eh, giovani, meno giovani eh, di, di, di, di nord e sud dell'Italia hanno, hanno capito perfettamente quasi nessuno si ricordava l, in questo caso per esempio la, la storia di Elda Pucci ma tutti si sono, si sono come dire... Appassionati a, a, un, a una storia ed è quello che, che possiamo fare. Perfetto, la, la ringrazio grazie e a voi. grazie a tutti.